Carissimi, è Pentecoste, e il tempo di Pasqua si conclude con questa solenne celebrazione della Pentecoste, 50 giorni dalla Pasqua, il dono dello Spirito Santo. Gesù ha promesso lo Spirito e gli Apostoli lo ricevono in dono, ma questo dono è per tutti noi, è un dono eterno che viene dall'Eterno e ci porta verso l'Eterno. Perché attraverso lo Spirito Santo che noi possiamo compiere il cammino di santità, il cammino di conversione, di redenzione. E la nostra vita può, può assumere uno stile nuovo, si può attuare un cambiamento realmente in coloro che accolgono lo Spirito Santo. E sono consapevoli di averlo ricevuto nei sacramenti, perché è nei sacramenti che oggi nella Chiesa appunto riceviamo il dono dello Spirito. Gesù dice ai suoi, molte cose ho ancora da dirvi. Sì, eh, avrebbe da dire altro, probabilmente avrebbe dovuto dire altro, ma forse volutamente lascia, lascia che siamo noi a compiere questo con la nostra vita, che ciascuno di noi completi quello che lui ha cominciato. È un soffio, è stata la sua presenza in mezzo a noi, pochi anni la presenza tangibile, la presenza visibile del Verbo incarnato. E così la Chiesa si è costituita proprio attraverso questo dono dello Spirito, questo soffio vitale, quel soffio vitale che ci ha creati, ora ci redime e in Gesù ci dona forza nuova. Riceviamo la forza dello Spirito Santo. Questo dono forte, questo vento impetuoso che spira dove vuole, quando vuole, questo vento che trasforma ogni cosa, che spiazza, che sconvolge, del resto Papa Francesco ce lo ricorda sempre, il nostro Dio è un Dio che ama la sorpresa, ci sorprende talvolta, rimaniamo attoniti, stupiti di fronte a certe cose, persone che noi giudicavamo lontane da Dio, ad esempio, giudicavamo indegne oppure così, così piena di peccato da non poter accogliere in se stessa la grazia di Dio. Eppure sono proprio quelle, quelle ultime, quelle pecore smarrite che rientrano nell'ovile e si spendono per il mondo, non soltanto per l'ovile di Cristo, sono i convertiti di, di ogni epoca, sono coloro che si sono lasciati toccare dallo Spirito Santo, penso a Francesco Rassisi, come è potuto essere grande la sua vita di esempio per molti e di ispirazione per molti giovani ancora oggi, penso allo stesso San Paolo che era presente, dice il testo degli atti quando uh, Stefano veniva lapidato era presente dinanzi a quell'omicidio, eppure diventerà un grande apostolo. Noi Lo citiamo, parliamo di lui ogni domenica. Lo spirito può cambiare ogni cosa, lo spirito rinnova, lo spirito brucia, rigenera. Questo dono è grande, lo spirito caratterizza il nostro cammino, è lo spirito il grande maestro che oggi ci guida, è lo spirito che dobbiamo invocare nei momenti difficili della nostra vita per fare discernimento, è lo Spirito che dobbiamo testimoniare con le opere. Si deve vedere, deve essere palpabile la nostra conversione. Ognuno deve poter dire, quell'uomo o quella donna ha incontrato il Signore Gesù risorto, ha ricevuto il dono dello Spirito, lo Spirito ha cambiato la vita. Ogni nostra azione, ogni nostra opera deve poter testimoniare questo. Buon cammino di Pentecoste, nell'azione nell dello Spirito, nella presenza dello Spirito.